dialogare col fisco con la modalità telematica, perché usare CIVIS e non recarsi ai nostri sportelli? Per avere tutte le carte proprie sott'occhio, per poter dialogare comodamente da casa, dall'ufficio o tramite uno smartphone, per evitare inutili attese e per risposta in pochissimo tempo. E questo servizio, il nome è CIVIS, è un servizio a cui si accede attraverso l'area autenticata dell'Agenzia delle Entrate. Oggi siamo anche un po' più sicuri di ieri nel proporre questo servizio al grande pubblico, prima lo usavano essenzialmente commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera, perché molti hanno fatto il PIN code, hanno ottenuto il PIN code per il proprio 730 precompilato. Allora, questo PIN code che voi avete a casa, Conservato, fare le vostre carte, eccetera, è utile per dialogare sul fi col fisco anche su questi temi. Allora, quando ricevi una comunicazione di irregolarità, eh, entrare nel proprio sistema di internet e eh, entrare nel, nell'area autenticata dell'agenzia delle entrate ti consente di cominciare a dialogare col fisco e di avere una risposta in tempi molto veloci, normalmente uno o due giorni.